Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è l'after patch definitivo per il give a car to friend, per passare le auto agli amici. Allora, eh, vi spiego subito una cosa, il glitch funziona alla stessa maniera di prima, cioè spingere l'amico e portarlo via, con eh, qualche piccolo accorgimento ragazzi allora eh, in pratica che cosa succede? succede che alcune volte non vi lascia mettere l'auto nel, eh, nel diciamo nel, nella base operativa perché si bugga. allora una sola cosa che eh, dovete fare quando in pratica non vi lascerà mettere l'auto eh, dentro la base operativa allora in primis se avete la stessa base operativa il vostro amico deve premere il tasto touchpad in maniera che non gli compara questa scompaia scusate questa schermata nera che vedete sotto seconda cosa il vostro amico deve scendere dalla macchina prima che voi vi suicidiate altrimenti si bagherà e non vi lascerà entrare nel, nel bunker con l'auto del vostro amico il passo è abbastanza semplice ragazzi eh, cioè è proprio una cazzata voi eh, vi suicidate in pratica e il vostro amico dovrà essere già sceso dall'auto perché altrimenti se lui rimarrà nell'auto o si accosterà alla sua base operativa e gli comparirà la scritta nera la schermata nera il gioco eh, non vi farà entrare nella vostra base operativa con l'auto del vostro amico me ne sono accorto per puro caso ragazzi eh, provando un glitch con una, un amico portoghese eh, mi sono accorto che funzionava in questa maniera e funziona benissimo ragazzi anche l'altro metodo che ho appena postato eh, diciamo che funziona quindi se non vi funziona questo metodo che vi ho appena spiegato provate l'altro metodo che comunque funzionano tutte e due ragazzi solo che con l'altro metodo dovrete unirvi dovrete aspettare eh, diciamo che l'amico rientra da una nuova sessione e invece con questo metodo avrete anche la possibilità di vedere il pallino giallo come avete appena visto diciamo che è abbastanza semplice spero che riusciate tutti a farlo detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti!